Ok? Mi sentite? Sì? Ni? Come al solito? Mm. No, facciamo così. Allora, così dovreste sentirmi più o meno. Um, oggi partiamo con, cioè partiamo, in realtà finiamo, ma parliamo di alcune strutture dati che vi serviranno poi per l'ultima parte del corso e per risolvere l'ultimo gruppo di esercizi che vedrete e che. Um, vi serviranno appunto per la simulazione di eventi, quindi per descrivere e analizzare dei, um, dei problemi un po' più complessi di quelli che avete visto finora, uh, dove um, avete un sistema che cambia nel tempo e quindi anche le vostre strutture dati devono essere diciamo, un po' più uh, utili o uh, performanti per permettervi di, di funzionare bene e di lavorare con questo tipo di problemi. E, uh, in particolare parleremo degli alberi, eh, delle queue e delle priority queues um, e quindi delle code e eh, delle code con priorità. Degli alberi in realtà eh, penso che mh, il professore ve l'ha già accennato a lezione ma vedremo qualche dettaglio in più che poi ci, ser ci servirà e sarà utile anche per descrivere le queue. Allora, eh, vabbè, molto semplicemente eh, noi sappiamo che un albero è eh, come avete visto a lezione, un grafo orientato, ehm, aciclico e connesso, Beh orientato, mh, di solito non ci sono chiaramente delle, delle frecce, comunque gli archi non, non hanno delle chiare indicazioni di direzione, ma l'orientazione è sempre quella che va dalla root e quindi dalla, eh, dalla radice alle foglie e eh, beh, molto banalmente qui la descrizione che, che do con, con questa figura è solo a dire che eh, se generalmente un albero uno lo guarda dalle foglie diciamo andando giù alle radici, noi appunto eh, li guardiamo invece dalla radice eh, verso, verso le foglie eh, appunto abbiamo detto che si tratta di un grafo ehm, aciclico e connesso Connesso perché tutti quanti i nodi del grafo hanno un arco che li, che li connette ma eh, è uno e uno solo quindi non più di uno eh, e i grafi infatti non sono eh, aciclici, eh, cioè non sono ciclici, non ci sono cicli quindi eh, tutti i nodi sono connessi da un solo arco ehm, e se ovviamente mh, togliamo anche solo un arco tra, tra, questi, tra i nodi eh, perdiamo la caratteristica di, di eh, albero e passiamo a quello che si chiama foresta, normalmente noto come foresta. E, appunto, di nuovo, non ci sono cicli. Ok, allora, questo è semplicemente per una descrizione generale. E quali sono le caratteristiche fondamentali di questo, degli alberi e perché le riguardiamo? Proprio perché ci permettono di, diciamo, collezionare i dati con una struttura che, generalmente, è molto semplice e anche abbastanza intuitiva, eh, che però ha delle mh, proprietà, in particolare eh, proprietà di efficienza ehm, che ci permettono di eh, trova, trovare eh, i dati eh, all'interno dell'albero stesso, quindi dati salvati nei, nei nodi, in maniera molto più efficiente rispetto a uno standard array o una lista normale. Ehm, di fatto rappresenta una struttura non lineare, quindi appunto sono diversi rispetto a una lista o un array, e eh, hanno questa natura gerarchica, ehm, che appunto è qualcosa di più rispetto a una semplice sequenza. L'efficienza nell'aggiunta e nella rimozione dei dati, eh, come vedremo appunto, sarà data dal fatto che i nodi sono interconnessi in un modo particolare e i dati organizzati proprio attraverso questa gerarchia. Uh, esempi di uh, alberi. Uh, molto semplicemente avete visto con, uh, guardando semplicemente la struttura uh, delle classi di uh, JavaFX, uh, ufficialmente stiamo guardando un albero, giusto? Quindi uh, sappiamo che abbiamo il nostro nodo centrale, e poi abbiamo uh, il, il pannello, le varie uh, compo componenti del pannello stesso, e, uh, ed effettivamente uh, è un tipico esempio di struttura d'albero ma ne possiamo fare molti altri. Eh, questo è di nuovo un altro esempio molto semplice riguardo a come lo Stato italiano è organizzato, in base alla Costituzione, Parlamento, Governo, Magistratura, eccetera, eccetera. Ogni elemento, è, eh, diciamo, ha, ogni nodo, eh, ha dei figli e termina poi l'albero stesso con, con le foglie, vedremo in dettaglio la, la terminologia. Ovviamente questo tipo di... Ehm, di alberi, questo tipo di grafici, di strutture eh, sono, eh, beh, li potete trovare ovunque, anche quando andate a guardare, per esempio, come è ehm, strutturata una grande azienda, c'è sempre eh, l'organizzazione diciamo, eh, gestionale che ha una struttura di questo genere, quindi è sempre molto utile diciamo, ehm, ragionare, su, conoscere un po' di più di quali sono le, le caratteristiche di questi alberi. Quindi, di nuovo, abbiamo dei nodi. Tutti i nodi sono connessi dagli archi e eh, ogni nodo può contenere eh, anche un semplice dato, quindi un semplice numero ehm, o una, una parola o qualcosa di più. Quindi può contenere anche degli oggetti molto più complicati, ehm, però comunque la struttura generale rimane sempre la stessa e l'unico modo per andare da un nodo all'altro è quello appunto di seguire un path lungo tutto gli edge perché come sappiamo il, i nodi, siccome non ci sono cicli e ogni nodo è connesso da un solo arco eh, il path e quindi il percorso per raggiungere un determinato nodo sarà univoco quindi eh, diciamo in questo, in questo esempio eh, abbiamo nel caso appunto tutti quanti gli animali divisi tra rettili e eh, mammiferi e per esempio se vogliamo arrivare a snake oppure a eh, insomma, questo diciamo tweetle eh, dobbiamo sicuramente partire da animale quindi partiamo dal dalla root passiamo tramite reptile e poi arriviamo per esempio a snake quindi c'è un unico passaggio di cui abbiamo bisogno stessa cosa per quanto riguarda il caso in cui vogliamo arrivare qua giù a, a quest'ultima eh, foglia del dell'albero quindi, appunto, abbiamo le foglie, abbiamo i vari nodi interni, le connessioni e definiamo il path lungo gli archi. Um, beh, abbiamo detto che un, un albero è anche gerarchico um, ed effettivamente il esempio, un altro tipico esempio che si dà è uh, quello di um, parlare del, degli alberi genealogici e si usa un po' anche la terminologia degli alberi genealogici quindi eh, per i nodi possiamo avere il nodo padre che sarebbe praticamente il genitore rispetto quindi a chi ha, genera chi ha generato quel determinato nodo, poi ci sono i nodi figli um, e i nodi fratelli che sono quelli invece che si trovano tutti sullo stesso livello eh, e poi più in generale uno può definire discendenti e um, antenati, quindi e ancestors, quindi il tipico, uh, tipico caso della, della famiglia reale britannica. Eh, ci mancano un po' di personaggi, chiaramente, qua, però comunque questo è mh, esempio di, di un albero, in particolare di un albero genealogico. Ehm, allora, nella eh, terminologia eh, parliamo di eh, visita e di attraversamento. Che cosa intendiamo con, con visita? Eh, con visita intendiamo, ehm, diciamo, un'operazione, una funzione, che viene eseguita ehm, su un determinato nodo, eh, quindi stiamo visitando quel nodo e stiamo eseguendo una determinata funzione, che può essere dalla cosa più semplice nel caso in cui il nodo contenga per esempio un numero o una parola, quindi può essere una semplice stampa, ehm, fino a operazioni eventualmente anche più complesse. E appunto la visita riguarda nodi singoli. Quando parliamo invece di un attraversamento quello a cui stiamo facendo riferimento è un percorso ehm, che, che diciamo, si muove su più nodi e l'idea è quella di avere una funzione eh, che appunto, ehm, viene eseguita considerando il contenuto di ciascuno dei nodi che vengono attraversati. Eh, di nuovo appunto l'attraversamento dei nodi avviene secondo un determinato ordine. La lettura dell'albero è eh, generalmente sempre dal nodo root, ai, eh, al, diciamo quindi dalla radice verso le foglie. Cosa sono i livelli? Eh, beh, mh, sicuramente appunto l'avete visto già nello nel stesso codificare. Ehm, le, le funzioni ricorsive che effettivamente sono legate all'idea degli alberi, ehm, i livelli eh, corrispondono a ehm, diciamo, le varie generazioni dei nodi e eh, il livello 0 eh, corrisponde alla, alla root, quindi alla radice, poi man mano scendendo. Eh, c'è cioè il primo diciamo, mh, gruppo di, di figli del, del nodo root che corrisponde al livello 1, poi abbiamo il livello successivo con i successivi figli e così via dicendo. Eh, in relazione ai livelli abbiamo naturalmente anche l'altezza eh, eh, degli alberi. Ehm, l'altezza degli alberi corrisponde diciamo, al numero totale, dato un albero, il numero totale di, eh, di livelli eh, con cui abbiamo a che fare e quindi in pratica il numero di step eh, sostanzialmente per andare dal, dalla root alla, ehm, alla foglia eh, più lontana e ehm, certo ovviamente appunto qui è semplicemente specificato che l'altezza dell'albero corrisponde alla posizione quindi all'altezza della, della root e nel caso in cui abbiamo un albero con un solo livello naturalmente la sua altezza è zero ok um, dunque facciamo un po' di, di esempi pratici questo è un semplice albero quanti nodi ha? facciamo il test lo direi io? contiamo? Vabbè, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abbiamo 9 nodi. Qual è l'altezza? Contiamo di nuovo. 1, 2, 3, 4. Quindi sono il numero di step che ci servono per andare dal, dalla root fino alla foglia più lontana. Beh, eh, banalmente il root node è A. Quali sono le foglie? Abbiamo detto che sono sicuramente, diciamo, le ultime più lontane, ma in generale le foglie sono tutti quei nodi che mancano eh, di eh, ulteriori figli, ok? E quindi in pratica le foglie, in questo caso, sono C, D, F, H e D. Livelli? Beh, di nuovo, livello 0, livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I nodi interni sono tutti quelli che non sono foglie e quindi G, eh, B, allora A, B, E e G. Um, ok, i nodi interni. E poi vabbè, domande specifiche riguardo a, ehm, per esempio, chi è il lancestor di, di H e quindi uno si va a guardare il nodo H. I suoi predecessori sono tutti quelli che ci portano fino alla root, e quindi G, E, B, A. Discendenti di B, E, G, H. Fratelli di E, D ed F. Beh, questo è molto semplice, sempre per avere a che fare un po' con la terminologia. Um, allora... Come dicevamo, il caso più semplice con cui possiamo avere a che fare è eh, quello in cui un, un albero contiene dei numeri um, semplici. Quindi ogni nodo in pratica contiene per esempio una, un, un numero e eh, potrebbe essere semplicemente rappresentato come una lista. Um, che cosa possiamo eh, introdurre in questi elementi della lista? Beh, Sicuramente il contenuto numerico di ogni nodo, ma eh, non solo, possiamo pensare di eh, mettere il contenuto numerico del nodo, ma anche di indicare quali sono i fratelli eh, del nodo stesso, oppure possiamo diciamo, indicare un puntatore alla posizione precedente, quindi all'ancestor all all o comunque al genitore di ogni nodo, e, e così via. Uh, Beh, questo è semplicemente un, un modo un po' antico di come venivano rappresentati, di come venivano utilizzati in realtà gli alberi eh, nei sistemi computazionali degli anni 70, eh, quindi diciamo che un, un modo di, di fare i calcoli era anche quello di sfruttare questi alberi dove ehm, i vari elementi dell'albero in pratica venivano rappresentati come gruppi, quindi sotto, sotto trees, quindi sub trees dell'albero stesso e quindi per esempio si indicava il, diciamo, tra, tra il, la root eh, locale, ehm, il genitore locale e poi i corrispondenti fratelli. Beh, non entriamo nel, nel codice perché eh, comunque non è... Cioè, sono cose molto, molto semplici, tra l'altro, potreste esservi trovati a utilizzarli già nel, nel, negli esercizi o magari non li vedrete direttamente, anche perché, comunque, l'idea di, di questi alberi è capire la loro logica per poi utilizzarli in quelle che sono, cioè per poi capire a, a, a, a sua volta quella che è la struttura di base di una, una Q. Quindi, è comunque, la loro struttura è molto, molto semplice. Um, qual è il, eh, diciamo appunto, vabbè, le visite, gli attraversamenti, insomma, sempre parte della terminologia. Non mi chiedete perché questa cosa sta lampeggiando, non vorrei farla lampeggiare, ma evidentemente, ok, cerchiamo di, ricominciamo così, uh, vista, vai da schermo intero, forse, ok, no, continua a lampeggiare, vabbè. Um, ok, va bene, questa è la terminologia di base, già l'abbiamo detta, ma... Um, come dicevamo, eh, l'interesse nei confronti degli alberi è proprio per la loro eh, natura e, e su, riguardo a quello che noi effettivamente ci possiamo fare. Abbiamo detto che, ehm, abbiamo, diciamo, ho già accennato al fatto che il, la, la logica dell'albero in qualche modo era eh, già descritta dall'idea della ricorsione. Eh, se vedete infatti qui la struttura che stiamo osservando è un caso molto semplice, eh, molto semplificato dell'idea di dell ricorsione quando noi vogliamo andare a visitare i vari nodi eh, di, un, di un albero. E, mh, Esatto, infatti questo è di nuovo l'esempio dove per vedere quello che succede per attraversare eh, un, tutti i vari nodi dell'albero eh, alla fine appunto ci troviamo in una struttura analoga a quella della ricorsione dove per esempio visitiamo un nodo e facciamo qualcosa, di nuovo la cosa più banale potrebbe essere una stampa e poi ricorsivamente scendiamo negli, negli altri eh, nei nodi figli eh, e andiamo a osservare ehm, il contenuto dei vari nodi figli. Eh, naturalmente diciamo che eh, non ehm, non necessariamente uno debba, deve eh, procedere in questo modo, potremmo anche avere una condizione diversa dove invece di leggere il nodo e eh, fare qualcosa e poi procedere alla lettura dei figli, uno semplicemente potrebbe arrivare fino in fondo, perché questo è quello che serve nel programma, e fare qualcosa diciamo, su, su un determinato nodo dopo che abbia osservato tutti quanti i corrispondenti figli. Uh, sì, vabbè, la logica è, è sempre la stessa, questo era semplicemente un, uh, un esempio dove l'idea era di stampare il contenuto dei, dei vari figli e queste varie ulteriori righe servivano soltanto per dare una forma un po' più um, eh, leggibile eh, quindi si partiva con una parentesi tonda all'inizio, e una parentesi tonda alla fine, ma comunque il, il contenuto è, è sempre lo stesso. Ok, uh, beh allora la struttura dei nodi è, cioè la struttura degli alberi è quella molto semplice, eh, struttura gerarchica, abbiamo detto aciclica e abbiamo detto eh, con, con tutti quanti i nodi connessi. Um, un particolare tipo di albero è quello uh, binario. E perché particolare? Perché effettivamente di nuovo è esattamente quello che ci servirà poi per capire l'ip, per capire le code. Um, Ovviamente, di nuovo, ma abbastanza trivial, un albero binario è un albero dove ciascun nodo ha al massimo due eh, figli e di solito i figli vengono identificati come il figlio di sinistra e il, il figlio di destra e ovviamente eh, poi se questi non sono foglie e proseguono nella struttura del, dell'albero stesso ci sarà un intero sub-tree di sinistra e un intero sub-tree di destra. Um, ok, allora, uh, di nuovo qui entriamo nel, cioè, nel guardare le strutture di questi alberi binari. Um, è utile domandarci, uh, in particolare appunto per questi, la caratteristica di questi, uh, di, di questi alberi è che um, possiamo scorrerli in maniera molto semplice e andare a cercare dei valori all'interno di quest'albero in maniera molto semplice. Uh, per capire bene uh, però innanzitutto, diamo un paio di altre ulteriori definizioni, cioè eh, quando è che un albero è, è bilanciato. Eh, in generale possiamo dire che ci sono degli alberi tra virgolette belli o brutti a seconda del fatto che ehm, l'albero contenga dei mh, tra buchi, diciamo, dei, del, degli elementi mancanti. Eh, più è bucato, diciamo, e, e meno è bello l'albero. Eh, più è completo e più risulterà anche bilanciato. Eh, in questo caso, in questo esempio, abbiamo ehm, diciamo, un po' di buchi perché qui c'è un elemento mancante, qui un ulteriore elemento mancante, qui anche due oppunque, il, potrebbe terminare qua ehm, l'albero. Dunque, la, mh, eh, nella descrizione dell'albero di solito è più preoccupante o comunque più fastidioso quando i buchi sono sulla parte sinistra rispetto a quando sono sulla parte destra perché la lettura del, dell'albero è sempre dall'alto verso il basso e comunque da sinistra verso destra, quindi eh, la completezza del, dell'albero stesso eh, prevede magari che appunto a sinistra tutti quanti i sub siano completi, poi magari non sono completi sulla destra perché magari è, è proprio un programma che gli sta, eh, sta aggiungendo elementi, però appunto di solito l'albero la, più bello diciamo, è quello in cui tutti quanti gli elementi sulla sinistra sono completi, ed è in particolare eh, bilanciato quando, eh, per appunto una, un albero binario, eh, quando il, i due eh, sottoalberi di destra e di sinistra differiscono al massimo per un nodo, cioè in pratica c'è uno dei nodi che eh, può essere mancante. Um, Dunque, poiché sono alberi eh, binari e supponiamo appunto anche alberi completi e bilanciati, ehm, la, eh, possiamo ricavare il numero dei nodi dall'altezza dell'albero stesso, cioè c'è una relazione tra il numero dei nodi e l'altezza dell'albero, poiché appunto sono binari il mh, eh, diciamo, l'altezza eh, eh, del, dell'albero stesso sarà uguale al logaritmo in base 2 dei nodi, giusto? Cioè, logaritmo di n ci dà l'altezza dell'albero. E viceversa, se un albero è perfettamente bilanciato, o comunque appunto sappiamo che il bilanciamento ha cioè, uno scarto soltanto di un nodo, e conosciamo l'altezza, il numero dei nodi sarà 2 elevato alla h, meno 1. Questa definizione del bilanciamento della completezza, eccetera, cambia a seconda di quale libro leggete, ma più o meno comunque il, il concetto è, è quello. E, ed è utile eh, sapere questa relazione, eh, proprio perché è una caratteristica, e quello che rende l'albero efficiente, è proprio questa caratteristica di ragionare su ordini di numeri legati al logaritmo in base 2 di n. Per cui, se pensate, quando cercate un valore all'interno di un array, sarete sempre costretti a leggere l'intero array per cercare un determinato valore, o cercare il massimo, per esempio, quando invece avete a che fare con un albero, in particolare con un albero binario, potete fare scelte binarie e quindi avere un problema di ricerca che sarà basato su un ordine eh, logaritmo invasivo di n, perché appunto dato un numero lo confrontate per esempio con la root e poi sapete subito se andare a destra o a sinistra e procedere. Quindi è eh, sicuramente una ricerca più efficiente. Um... Ok, sì, questo è semplicemente un'indicazione di eh, quello che dicevo prima, cioè di un albero eh, completo ehm, e quindi diciamo che l'albero è completo appunto quando mancano eventualmente dei nodi eh, il più a destra possibile, se mancano appunto, mentre deve essere completo sulla sinistra, sempre per il fatto di come si procede la lettura dell'albero stesso. E, appunto, eh, dicevamo, è utile per, per eseguire le ricerche e possiamo sfruttare la struttura dell'albero eh, per eh, definire un array, eh, in particolare in un albero binario, perché possiamo sfruttare una serie di regole. Allora, supponiamo, facciamo questo esempio qui, dove abbiamo appunto sia lettere, ma poi possiamo indicare i nodi con, con dei numeri. Okay? Allora, partiamo dalla root, e ci spostiamo eh, semplicemente con, con un indice, quindi andiamo a 2 o a 3, a sinistra o a destra. e Quello che succederà è che a sinistra io in pratica ogni step che faccio, quello che sto facendo è che sto moltiplicando per 2 eh, il mio numero, quindi abbiamo 1, 2, 4, 8 eccetera. Dall'altra parte sto praticamente moltiplicando per 2 e aggiungendo un 1. Quindi ogni volta è 1 per 2 che fa 2 più 1 che fa 3, 3 per 2 che fa 6 più 1 che fa 7 e così via. Quindi un po' di regole base. Stessa cosa se vogliamo percorrere al contrario e cioè se vogliamo tornare indietro mi basta, fare, dividere, basta dividere per 2 e prendere la parte intera della mia divisione. Quindi In questo caso 3 diviso 2, 1 eccetera. Quindi ci dà tutta una serie di tecniche efficienti per, per leggere l'albero, cioè, le caratteristiche dell'albero sono proprio questa capacità di mantenere un ordine o una logica che ci permette di percorrerlo in maniera rapida. Eh, appunto, dicevamo, ci sono gli alberi belli e ci sono gli alberi brutti, è normale che un caso completamente degenere è quello in cui abbiamo qualcosa che alla fine sarebbe un albero ma in realtà assomiglia più a una lista che a un, che a un, vero, uh, che a un vero albero con tutti quanti i suoi uh, sottonodi. E' quindi appunto un caso di un, di un albero degenere. Eh, riguardo all'attraversamento eh, degli alberi binari, eh, sempre per eh, tener conto di qual è la logica di come uno li percorre, eh, in realtà sono state definite proprio delle mh, procedure riguardo a questo attraversamento eh, che prendono il nome di eh, pre-order, in-order e post-order. Cioè allora, dipendono da come si leggono le varie parti. Quindi nel caso del pre-order, quello che si fa è che si legge prima il nodo, poi si legge tutto il subtree di sinistra e poi si legge il sub-tree di destra. In order, invece, eh, abbiamo prima il subtree di sinistra, poi si passa alla root e poi si va al subtree di destra. Post-order eh, si fa sinistra, destra, root. Quindi, mh, di nuovo appunto, è... Eh, sono semplicemente le logiche su come procedere alla, alla lettura delle, delle varie parti del, um, di un albero, di un tree e, eh, e sono, allora, le, le, vediamo un esempio perché poi vedremo qual è la logica e l'utilità di questa cosa e di come sono state utilizzate, sempre un po' diciamo, informazioni storiche ma anche pratiche. Um, allora, Nel caso del pre-order abbiamo detto che l'albero eh, si legge con la root, poi il eh, diciamo sottoalbero di sinistra e poi il sottoalbero di destra. Quindi nel caso del pre-order abbiamo 17, poi 41, poi 29, quindi tutto a sinistra. Poi si completa il sottoalbero di sinistra, il 6, si passa poi a destra, 9, 81 e 40. Questo è il pre-order. In order abbiamo detto che si legge prima il um, subtree di sinistra e quindi abbiamo 29, poi si, si sale alla root quindi 41 e 6, dopodiché si sale ancora di livello e si va a 17 e poi si legge la, diciamo di nuovo il subtree di destra partendo dal fondo quindi 81, 9, 40. Post order invece leggiamo diciamo per um, Tenendo conto del, eh, prima il sub 3 di sinistra, poi il sub 3 di destra e poi il root si legge per ultimo. E quindi in questo caso abbiamo 29, 6, 41 perché completa il sub 3 di sinistra, 81, eh, cioè eh, da qui si sì, 81, 49 e poi si sale alla root. Um, non è proprio diciamo, banalissimo, uh, ci vuole di, di un po' di ginnastica mentale qui, il trucchetto che di solito si, si fa è di uh, percorrere il tree uh, con una un, diciamo una spezzata, una linea spezzata che fa tutto quanto il giro intorno all'albero. Um, sì. E, che, ehm, e quindi ci indica nella lettura del percorso che comunque la logica è sempre la stessa, root, sinistra, destra. Allora l'idea è che se io voglio leggere i numeri eh, seguendo il, il pre-order, in pratica mi vado a vedere dove questa spezzata presenta delle, dei segmenti verticali a sinistra, quindi questo pezzetto qui che è 17, poi c'è il 41, poi c'è il 29 e poi risalendo c'è il, il, il, um, il 6, di qua sempre seguendo il percorso 9 81 40 se vogliamo vedere invece l'in order è interessante perché quello che dovremmo andare a considerare sono invece le, le parti della spezzata in orizzontale quindi poi, considerando che ovviamente la spezzata deve essere stata disegnata bene quindi 29 41 6 e poi eh, 17 e poi si scende a 81, 9, 40 e così via. Se invece volete vedere il post order dovete prendere i segmentini che si trovano sulla destra di ogni nodo. Un trucchetto, insomma, è una, una tecnica base che può essere utile quando volete percorrere l'albero in maniera diversa e vi conviene disegnarlo così che uno lo vede subito. Uh, questo ve lo, ve lo lascio come, come esercizio, vi divertite poi a eh, eventualmente disegnare il percorso intorno all'albero. Perché è utile questa cosa o storicamente da dove viene? Mi fa piacere che questa cosa fa ridere, <ride> sono contenta. Ehm, allora, dunque, questa, perché questa cosa la stiamo dicendo, questo percorso, e, a parte essere chiamata pre-order, in-order e post-order, in realtà poi è legata a una specie di notazione eh, che è stata annotata da questo eh, matematico polacco nel 1924, eh, il quale notò appunto che questo modo di leggere i grafici poteva essere utile per riassumere un po' ehm, la matematica e rendere più semplici dei calcoli, in particolare per eliminare quelle che sono le parentesi nei calcoli e, e questo è molto utile all'interno dei calcolatori, in quella che si definisce la stack in un calcolatore, anche nelle stesse calcolatrici, mh, per quanto quelle più moderne magari hanno delle logiche un po' più aggiornate. Comunque l'idea qual è? L'idea è che... Uh, seguendo il, il, in realtà il, il post order um, in una, nella descrizione di un'equazione un si possono rimuovere le parentesi. Per esempio, vediamo qui: uh, allora, abbiamo 3 che moltiplica 2 più 7. Allora l'idea qual è che si mettono gli operatori uh, tutti insieme alla fine e poi i numeri uh, togliendo le parentesi. E, diciamo nel come vedremo poi qua, qua, in pratica uno disegna il, il grafo con il contenuto delle varie operazioni e poi lo può riportare in, in questa logica. Allora, partiamo dalla la moltiplicazione. Ogni volta che abbiamo una moltiplicazione o comunque un operatore ci aspettiamo due numeri. Quello che leggiamo dopo però non è un numero ma è di nuovo un operatore e quindi di nuovo ci aspettiamo di andare a leggere altri due numeri per eseguire l'operazione. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che qui abbiamo un più il più ci aspettiamo due numeri, prendiamo il 2 e il 7 e li sommiamo e abbiamo un 9, questo, 9 viene eliminato dalla stack, cioè questo 2 e 7 vengono eliminati dalla stack e sostituiti da un 9 e quindi abbiamo di nuovo 3, 9, per e capiamo che l'operazione da fare, a questo punto di nuovo leggendo dal fondo è per eh, 9, 3 e quindi 3 per 9 eh, in questo modo appunto vengono letti i vari elementi in una stack e dicevo appunto che la logica magari questo è, una, è una cal un calcolatore HP un po' antico però comunque la logica di base dell'HP per, per lungo tempo è stata questa forse è stata aggiornata in qualche modo adesso ma sembra che questa logica di lettura sia in qualche modo legata anche al modo in cui il nostro cervello elabora le, ehm, le operazioni e quindi mh, credo che questo, questo sia ancora quello che succede all'interno di uno stack di un computer quando si eseguono i calcoli Uh, e questo sì, è un, semplicemente un circuito integrato che esegue dei calcoli che di solito si affianca alla CPU ma ormai mh, non penso che, se, che viva più di vita propria, è una cosa che è già integrata all'interno della, uh, della struttura del calcolatore. Um, ok, quindi perché, questa è la ragione del perché stiamo guardando tutto questo, perché appunto gli alberi hanno delle proprietà utili che ci permettono di, di leggere i dati eh, con un ordine particolare che magari ci semplifica la vita. E come ultimo esempio vediamo i eh, binary search tree, quindi quelli che sono noti come BST. Um, allora, il binary search tree è semplicemente un, un albero di nuovo binario con um, delle caratteristiche particolari, um, dove uh, a partire dalla root uh, tutto quello che è a sinistra, del, della root stessa o comunque del, dell'ancestor ehm, contiene degli elementi con un valore più basso rispetto alla root mentre tutto quello che è sulla, sulla destra contiene valori più alti eh, e quindi questa è una caratteristica particolare ed effettivamente questo era un esempio, cioè, corrisponde all'esempio che avevo dato prima. Eh, se si ha a che fare con un albero con questo tipo di struttura, la ricerca all'interno dell'albero stesso diventa molto facile perché avremo la necessità di fare soltanto un numero di passi pari al logaritmo in base di 2dn per andare a capire qual è il valore più alto eh, all'interno del, del nostro albero o all'interno del nostro set di dati. Um, Esatto, appunto, perché la caratteristica è proprio il fatto che mantiene un ordine nei dati con cui abbiamo a che fare. È naturale che, ehm, per poter parlare di un, di un albero binario, ogni volta che cioè, quando lo costruiamo dobbiamo essere sicuri che lo stiamo costruendo bene, altrimenti qualsiasi operazione poi ci andiamo a applicare sopra non sarà affidabile. Eh, quindi, quando appunto ci si chiede, è questo un albero binario um, binary search tree legale? No, perché... Eh, il valore più basso rispetto alla root deve essere a sinistra, mentre qui è invertito, essendo un numero negativo, questo meno 7 sarebbe dovuto essere a sinistra. Questo è un, uh, un binary search tree legale? Risposta sì, abbiamo un unico valore, quindi c'è un nodo soltanto, però fondamentalmente è, è una, un albero uh, un po' degenere, diciamo, ma comunque legale. Anche questo rispetta le caratteristiche necessarie e quindi lo possiamo chiamare binary search tree. Questo no, perché appunto eh, dipende dall'ordine, in questo caso delle lettere. È normale che è, a seconda del contenuto dei nodi l'ordine sarà diverso, o comunque bisogna tener conto dell'ordine giusto. E come dicevo, questo è l'esempio pratico. Uh, se vogliamo cercare per esempio il numero 31, sappiamo che 31 quando partiamo dalla root è più grande di 18, quindi lo andremo a cercare a destra, uh, dopodiché 31 è più basso di 35, quindi lo cerchiamo a sinistra, è più alto di 22, lo cerchiamo a destra, l'abbiamo già trovato, rispetto a invece andare su un array dove dobbiamo leggere tutti quanti gli elementi. Appunto, il vantaggio, eh, come dicevo prima, è il fatto che eh, il numero degli step eh, è il logaritmo di n, o comunque uno grande eh, del logaritmo di n, e quindi siamo molto più efficienti in queste ricerche rispetto a una uh, struttura piatta non gerarchica e con mh, diciamo, mancante delle caratteristiche del binary search tree che abbiamo definito. Ok, per concludere eh, questa tabellina eh, che probabilmente avete già visto eh, mille volte, ma in questo caso ci ho aggiunto il binary search tree, eh, dove la, mh, diciamo, a parte l'array e la lista che sappiamo eh, avere queste diciamo, eh, complessità computazionali che dipendono dal numero totale degli elementi contenuti, eh, probabilmente avete visto anche l'hash l'hash set, eh, che è particolarmente efficiente per quanto si tratta di ehm, aggiungere o rimuovere elementi e anche per valutare il contains, quindi per confrontare, mh, cercare l'esistenza di un determinato dato, in quanto è una costante abbiamo un ordine eh, uno grande di 1, eh, però lascio comunque l'hash set, a parte il fatto che i set possono contenere soltanto elementi diversi tra di loro, quindi non possono contenere ripetizioni, quindi hanno delle altre caratteristiche particolari ma a parte questo non beneficiano del vantaggio di questa ricerca rapida all'interno degli elementi che invece um, uh, ha il binary search tree che è appunto uh, questo grande logaritmo di n e che uh, quindi in alcuni casi particolari a seconda del pro programma con cui abbiamo a che fare potrebbe essere vantaggioso fare la scelta del binary search tree proprio perché siamo, appunto, perché è quello che ci serve magari è um, um, perdiamo un po' eh, in, in efficienza per quanto riguarda l'aggiunta, la rimozione o il confronto, però la ricerca globale è avvantaggiata, quindi a seconda del particolare, mh, della particolare applicazione possiamo fare la scelte del caso. Tutto ciò per, diciamo, in qualche modo introdurre eh, questo, questo diciamo, preambolo sugli alberi, per introdurre quello che è effettivamente la cosa più utile, ehm, nella, in pratica e che vi servirà poi per ehm, gli eh, esercizi ehm, nella simulazione ad eventi e che sono le queue allora le Q sono qui la vita, schermo intero ok allora le priority queue quindi ci facciamo un po' di eh, racconto su che cosa sono le code, ma immagino che una coda l'avete la, la vista tutti. Eh, e la tipica descrizione di una coda eh, è quella che si basa sulla logica del first in first out, quindi quella che si chiama FIFO. Okay? Quindi quando fate la coda alla, alla cassa del supermercato, chi arriva prima viene servito per primo e, e quindi può uscire diciamo, per primo. Quindi di fatto la logica di una um, coda uh, FIFO è che uh, esce prima chi è stato più a lungo dentro la coda stessa. Um, non è ovviamente l'unica logica con cui uno può percorrere o comunque può organizzare una coda, una Q. L'altra logica è quella del um, last in, first out, quindi il, il LIFO. Eh, che sembra, diciamo, una cosa illogica, comunque quando uno fa una cosa al mercato sicuramente non applica il LIFO, eh, però eh, se ci pensate è esattamente la logica che funziona quando fate una, una pila, quindi eh, diciamo, mettete elementi uno sopra l'altro e poi cioè, il primo elemento che può uscire è l'ultimo che è stato messo, quindi non, non il primo. Eh, Avete parlato sicuramente a lezione con il professore di ehm, che cos'è ehm, la, la visita eh, dei, dei nodi in un grafo eh, fatta per ampiezza o fatta per profondità. Allora quando facciamo le visite per, per ampiezza eh, fondamentalmente noi stiamo eh, facendo un esempio di eh, FIFO perché ehm, e, diciamo, guardiamo il primo nodo, il primo eh, figlio e immediatamente passiamo a quello successivo e quindi leggiamo sullo stesso livello. Quando invece eh, andiamo fino in fondo, come nel caso della ricorsione, quindi leggiamo dato un nodo tutti quanti i figli successivi e poi ritorniamo all'inizio, è eh, invece il tipico esempio di una, di una coda eh, LIFO. E, come si implementa tutto questo? Ovviamente può essere una, una semplice lista, eh, però con delle caratteristiche particolari. Eh, va detto che eh, per la descrizione che vi ho dato fino adesso una coda ha un eh, ordine legato soltanto alla ehm, tempistica di entrata quindi diciamo a una relazione temporale eh, però ci potrebbero essere molte altre condizioni che regolano una, una coda pensate per esempio a quello che succede quando abbiamo a che fare con un um, pronto soccorso allora nel pronto soccorso la priorità che si dà ai pazienti ovviamente non dipende dall'ordine con cui sono entrati, anzi eh, dipende dalla gravità del caso, quindi eh, negli ospedali vedete scritto ovunque che ci sono i vari colori di codice dal bianco al rosso e eh, non si eh, diciamo, aiuta prima chi è arrivato prima ma ovviamente è il caso più grave. Eh, quindi eh, dobbiamo avere a che fare, cioè dobbiamo pensare a queste code ehm, tenendo conto di questa necessità di definire una priorità che può essere sia temporale che in qualche modo più complessa o definita da regole più complicate. Eh, di nuovo, in che cosa consiste, cioè come possiamo in fin dei conti ehm, definire o ehm, descrivere eh, quantitativamente a livello di codice una, una Q Beh sicuramente la possiamo eh, codificare come una lista, eh, di nuovo però ehm, la lista non è una scelta molto saggia eh, perché se eh, noi mh, dobbiamo cercare all'interno di questa lista ci troveremo a fare eh, operazioni che sono complesse eh, con una complessità O grande di n, dove n sono il numero degli elementi ehm, all'interno della lista stessa. Tra l'altro è normale che quando pensiamo a una lista non pensiamo a un Array List, perché con un Array List tra virgolette ci diamo la zappa sui piedi e nel momento in cui togliamo un elemento ci dobbiamo diciamo riscalare poi tutti gli elementi all'interno della lista per capire, ehm, diciamo per tener conto del fatto che uno degli elementi è stato tolto eh, è più ragionevole ovviamente pensare a una linked list dove quando si toglie il primo elemento in cima diciamo, alla, alla lista stessa possiamo poi spostare il puntatore per dire dove la lista sta cominciando e quindi eh, non ci perdiamo in, diciamo in, in eh, modifiche complicate eh, e quindi diciamo che di per sé la lista sì, ok, però non è una scelta ottimizzata. Una lista ordinata? Eh, sì, volendo potrebbe essere interessante utilizzare una lista ordinata, solo che alla fine una lista ordinata fa un, di fatto fa di più di quello di cui abbiamo realmente bisogno, perché... Um, stiamo riordinando tutti quanti gli elementi della lista quando noi magari quando andiamo a cercare il nostro elemento ci serve soltanto il, il, il, il primo, quindi il prioritario il top one, diciamo la root non necessariamente, non dobbiamo sapere qual è il secondo più urgente il terzo più urgente, il quarto più urgente fondamentalmente non ci interessa ci interessa soltanto il primo ehm, e quindi, ok, potrebbe di nuovo essere utile ehm, diciamo nella logica della sorted list quando arriva un nuovo elemento allora, togliere l'elemento è semplice perché comunque per esempio vogliamo prendere quella a maggiore priorità, sappiamo che è sortata, quindi sicuramente prendiamo il top one, eh, ma poi se dobbiamo rimuovere, cioè, ehm, eh, Diciamo, quando, quando, quando andiamo a rimuovere, ok, ma quando andiamo ad aggiungere ci troviamo di nuovo con la necessità di capire: ok, non lo metto in fondo, ma lo devo mettere nel posto giusto all'interno della mia lista, e quindi di nuovo ci, dobbiamo, ci troviamo a fare un'operazione che è computazionalmente eh, pesante, perché appunto di nuovo uno grande di N è il numero degli elementi. Um, un binary search tree eh, è già più logico. È appunto in quello che abbiamo visto precedentemente, perché l'operazione di rimozione ehm, del top one, quindi del, dell'elemento prioritario, l'aggiunta ehm, la rimozione l'aggiunta in realtà sono eh, computazionalmente più, più leggeri. Però è ovvio che anche un albero può diventare sbilanciato e quindi può non essere completo, può avere una serie di problemi e quindi ci possono essere delle scelte migliori. La scelta in particolare appunto a cui facciamo riferimento è questa della priority queue. Allora, se andiamo a vedere di nuovo l'albero delle, delle, delle interfacce eh, per, per collection, eh, quindi diciamo, nel caso specifico di Java, ci rendiamo conto che eh, c'è un'interfaccia particolare che si chiama Q. E come, come vedete qui la Q eh, effettivamente può essere implementata da una linked list, sicuramente non da un'array list, ma da una linked list sì quindi diciamo è una buona scelta alla fine, però c'è proprio una struttura particolare che si chiama Priority Queue eh, e che è quella più utile ad hoc per, um, eh, per lo scopo che poi vi servirà, appunto che vedrete poi nelle, nelle applicazioni particolari e anche negli esercizi. Allora, che caratteristiche ha questa Priority Queue? Beh, eh, diciamo che ha eh, fondamentalmente tre, logicamente tre funzioni. Una funzione che serve ad aggiungere elementi, una funzione che serve a rimuoverle, elementi, e una funzione che serve a esaminare, quindi in pratica a guardare qual è l'elemento prioritario senza necessariamente rimuoverlo dalla, uh, dalla queue stessa. Però ciascuna di, um, di queste funzioni è implementata in due modi diversi e, uh, e qui sono indicate in rosso e in verde, quindi abbiamo add, offer, remove, uh, pull, element e pick. Allora, qual è la differenza tra, questi, eh, tra queste funzioni? La differenza sta nel fatto di come reagiscono quando c'è un errore. Allora, nel caso di, eh, degli elementi in rosso, se non sbaglio, quello che succede è che ehm, è una, eh, viene salvata una, eh, una trace, quindi un error stack trace, eh, per, eh, quando, quando effettivamente c'è un errore. Eh, perché in pratica, che, quali sono gli errori che si possono realizzare? Uno vorrebbe, potrebbe voler aggiungere un elemento all'interno di una coda che è stata definita con una dimensione fissa e quindi in pratica la coda può essere piena. Okay? E quindi in questo caso viene lanciato un errore ehm, che deve essere poi gestito a parte nel, nel codice. Eh, e questo succede eh, sia nel, nel caso, per esempio, di ADD. Nel caso di remove, ma anche nel caso di examine, quello che può succedere è che la coda attualmente è vuota e eh, ci troviamo a invece voler rimuovere un elemento, di nuovo c'è un errore da, da gestire. Le funzioni invece in verde eh, hanno la caratteristica che non, non, diciamo non, da, non danno indietro un errore, quello che succede è che semplicemente rispondono con un null. Quindi la scelta della funzione semplicemente dipende dal tipo di codice eh, o da come state scrivendo il codice e di come volete gestire i corrispondenti errori che si possono, eh, che si possono produrre. Um, in realtà il, il tipo eh, di code eh, non è unico, ce ne sono diverse. Eh, come appunto qui nella lista abbiamo sia il Linked List, cioè qui in questa lista delle, delle implementazioni, c'è cioè sia la Linked List che la Priority Queue, fondamentalmente sono quelle che utilizzeremo in, principalmente. Tutte le altre hanno delle caratteristiche particolari. Eh, ve le nomino giusto per, per conoscenza, magari non le utilizzerete direttamente, ma comunque è utile saperlo. Eh, Tutte quelle che sono le, diciamo, le blocking uh, queue, ma anche le delay queue, uh, sono le code che vengono utilizzate nel caso in cui mh, diciamo, si abbiano più threads, quindi in pratica si stanno eseguendo più azioni contemporaneamente, come nel caso di un, um, diciamo, in quei path in cui c'è un, un thread, per esempio, che produce qualcosa e un altro che lo deve leggere, eh, quindi non lo so, magari un c'è una parte del programma che sta eh, scaricando pagine web eh, e un'altra parte del programma che deve leggere o in, per esempio sta scaricando immagini l'altra un'altra parte del programma deve individuare dei tag o comunque individuare gli elementi all'interno delle immagini e salvarsi questi nomi di quello che nell'immagine è contenuto. Eh, può succedere che la coda eh, della eh, produzione, quindi di questa lettura per esempio da web, eh, sia piena a un certo punto e che, quindi, e che il lettore eh, sia rimasto indietro, quindi non sta ehm, eseguendo la sua azione eh, per tempo e quindi non ha senso richiedere alla parte del programma di continuare a procedere alla, eh, a scaricare altre pagine web o altre immagini perché comunque la coda è piena. Quindi diciamo che tutti questi tipi di queue servono a tener conto del caso in cui si abbiano più threads e questi threads devono in qualche modo parlarsi tra di loro e devono gestirsi um, in, um, nei vari eventi. Um, C'è uh, un altro tipo di... Eh sì, anche la concurrent link queue, in realtà, la concurrent link queue um, considera anche più di due threads, quindi il caso in cui è uh, più complesso, quindi sono calcoli o eh, eventi o sistemi più complessi, mentre queste eh, altre code che appunto vengono indicate come deck quindi si, si diciamo, nominano con la stessa parola che si usa per indicare mazzo, in, in, come nel caso del mazzo di carte in, in inglese, ma fondamentalmente sono D e Q e sono delle double-ended uh, Q, cioè sono delle code che hanno una doppia, uh, un doppio accesso, quindi possono essere, uh, diciamo, uh, si possono aggiungere e togliere elementi alle entrambe le estremità della coda. E questo può essere utile, quindi probabilmente mh, capiterà magari in alcuni esercizi, che invece di mettere due cues che vanno una in un verso e una nell'altro, si possa utilizzare una, uh, una deck che quindi ha il doppio, il doppio accesso. E' um, appunto la in link cue, è questa unbounded thread safe queue, quindi appunto quando ci sono più, uh, di, uh, più threads. E... Uh, la eh, priority queue, queste sono di nuovo le caratteristiche riguardo al, al runtime delle varie, ehm, varie funzioni eh, associate alla, alle code, a queste priority queues, e di nuovo vediamo che abbiamo questa logica di base di ehm, poter aggiungere e rimuovere elementi con questa ehm, complessità logaritmo di n, mentre tutte le altre, tutte le altre operazioni sono fondamentalmente istantanee, quindi eh, l'ordine è eh, uno grande di 1, quindi è una, una costante, per uh, l'aggiunta e la rimozione sicuramente non abbiamo n, che sarebbe molto più grande, eh, ed è comunque efficiente, quindi grazie al fatto che eh, c'è questa organizzazione. Ma di fatto qual è, cioè perché abbiamo questo log n? Qual è la struttura che sta dietro la probabilità di Q? È eh, di nuovo appunto è un albero binario. Eh, un albero binario che in questo caso è una struttura, cioè, ha delle regole particolari, è quello che si chiama HIP, e che è un albero binario parzialmente ordinato. Eh, la caratteristica dell'IP è che il, eh, diciamo il nodo, eh, la root, è, cioè è per definizione il valore più basso all'interno dell'albero e ehm, quello che accade è che inoltre ogni nodo diciamo, ehm, ehm, genitore eh, in ciascuno dei sottotree ha sempre il valore più basso rispetto ai figli. Quindi abbiamo per esempio 10, qui 20, 80, poi 20, figli di 20 sono più grandi, quindi nuovo 40, 60 e così via. Ehm, quindi questa è, è la, la diciamo, caratteristica del, dell'IP e eh, l'idea è che quando noi percorriamo una Q, quello che succede è che siccome stiamo sfruttando questa architettura di base eh, e possiamo ovviamente decidere qual è la regola di priorità che noi definiamo per, mh, per la Q stessa, in questo caso appunto la regola di priorità è o max o min, quindi qui in questo caso è min, quindi che il top deve essere la root e comunque tutti quanti i nodi eh, diciamo, um, genitori sono sempre più bassi dei figli e quindi quando, se, la, se mh, percorriamo, cioè se la Q, eh, se lo scopo della nostra applicazione della Q è quella di cercare un minimo, sarà molto semplicemente prendere il top eh, element di, questa, um, di questo albero. È naturale che top element, o comunque diciamo qual è la priority queue, vuol dire che c'è una priorità. Ora qui stiamo parlando di numeri, ma è normale che possiamo avere anche altri tipi di oggetti o elementi, quindi potremmo per esempio avere delle stringhe, okay? Le stringhe di solito sono ordinate per loro natura in base all'ordine alfabetico, ma potremmo decidere di mettere un'altra regola, e impostare un'altra regola, um, e nella, uh, per la logica del nostro programma quindi un'altra regola potrebbe essere per esempio ordina gli elementi della queue in base alla lunghezza nel caso delle stringhe o in base a qualche altra uh, scelta che noi definiamo allora, la, la, la priority queue come vedete è molto semplicemente definita uh, diciamo con la logica standard in Java e uh, in questo caso appunto una queue di stringhe per esempio okay? La definizione eh, della regola con cui noi eh, vogliamo applicare la queue ehm, può eh, essere basata sullo standard e quindi in pratica sfruttare il compare to tipico dell'oggetto che, che stiamo salvando ehm, all'interno della, della lista, oppure possiamo decidere di sovrascrivere la, la regola stessa ehm, e quindi invece di sfruttare il compare to, quindi nel caso per esempio delle stringhe di sfruttare l'ordine alfabetico possiamo riscrivere la regola e imporre un'altra condizione quindi per esempio qui eh, stiamo appunto aggiornando ehm, il comparator eh, e questo viene fatto in corrispondenza del costruttore della priority queue Okay, quindi dovrete mh, aggiornare eh, questo elemento, Beh, ma sicuramente cioè, questa logica è abbastanza semplice, penso che l'avete vista anche per i set o comunque per qualche altro um, tipo di, eh, di struttura di dati e comunque è sempre importante tenerla a mente. Um, la logica delle, eh, delle code, da qui è soltanto per dare un ulteriore hint sul perché le stiamo osservando, eh, è effettivamente quella che è alla base anche del, dell'algoritmo. Um, di eh, ricerca dei cammini minimi in un grafo e, eh, ed è appunto la logica che ci permette di avere eh, una scelta efficiente nel percorrere, nel scegliere qual è il l'ordine, diciamo, da assegnare negli archi da percorrere all'interno di un grafo ed è quella che effettivamente ci fa scendere a una bassa efficienza, quindi invece di avere v quadro dove v sono i vertici eh, del nostro grafo per i cammini minimi, abbiamo il logaritmo di v. E quindi eh, è importante sapere che cosa c'è dietro e ehm, con questo appunto avete visto anche quali sono eh, diciamo, il, la, la, la logica eh, dietro questo algoritmo. Okay. Um, fondamentalmente io ho concluso questa carrellata di, di elementi che uh, poi vi serviranno nelle, nelle lezioni prossime e poi in particolare appunto questo, um, per la simulazione ad eventi che vedrete sia a lezione che uh, negli esercizi Ciò cioè io diciamo che concludo qui